Veniamo noi nel senso che oggi ci occupiamo dell'argomento successivo, come al solito le ore di oggi e quelle di domani andremo avanti sulla parte più tecnica progettuale, e invece l'ultima ora di oggi andremo avanti sulla parte più generale. scorse praticamente abbiamo lavorato sul modello concettuale che è una vista statica delle informazioni che il sistema informativo dovrà gestire. La vista statica, fermo, faccio una fotografia per vedere quali sono i dati su cui devi lavorare. Qui invece cominciamo ad occuparci dell'aspetto dinamico, cioè quali sono i processi, quindi il processo ha una nozione di un divenire, di situazioni, di che succedono, um, dei processi che descrivono le azioni che il sistema operativo dovrà gestire o totalmente oppure in parte. Um, la parte di modello concettuale entra dentro la modellazione di processo in generale perché ovviamente un processo va avanti e evolve facendo delle operazioni sui dati quindi in generale il, gli aspetti di cui tener conto in un business process sono sicuramente le informazioni che ci siamo andati già a studiare nella modellazione concettuale poi c'è il flusso quindi i vincoli temporali di esecuzione, in che ordine vengono fatte le cose, quali cose vengono fatte, è quello di cui ci occuperemo oggi, e più avanti ci occuperemo invece del terzo aspetto di processo che è l'interazione con l'utente, perché cioè, molti processi a un certo punto richiedono che il sistema informativo interdice con l'utente, o meglio che l'utente interdice con il sistema informativo e quindi impareremo anche a modellare quell'aspetto lì di interazione con l'utente, che è un aspetto specifico, in alcune fasi del processo serve modellare l'interazione. Quindi arricchiamo il nostro bagaglio oggi di una rappresentazione basata su sempre l'UML, quindi in questo caso saranno, impareremo a disegnare dei diagrammi che si chiamano activity diagram, diagramma dell'attività, per modellare i nostri processi poi più avanti, per quando ci occuperemo della modellazione dell'interazione e delle funzionalità, parleremo anche dei diagrammi dei casi d'uso, degli use case diagram, no? che verranno poi più avanti. Ehm, quindi, cosa vogliamo fare? Vogliamo riuscire a modellare il più precisamente possibile. Un, qui, eh, il termine che si usa spesso è workflow, un flusso, una sequenza, una serie che scorre nel tempo, no? come flow, ci viene sempre in mente l'asse del tempo di una cosa che cambia al cambiare del tempo, il flusso di lavoro, workflow, quindi le varie lavorazioni che avvengono nel tempo e come sono correlate tra di loro. Se immaginiamo una catena di montaggio svolge delle operazioni che sono praticamente seriali, una dopo l'altra. Questo è un tipo, il tipo più semplice di flusso di lavoro che ci possiamo immaginare. Un sistema informativo che ha molti meno vincoli fisici rispetto a un sistema produttivo avrà, diciamo così, delle, dei modi di coordinare le varie azioni che sono più sofisticati, più flessibili rispetto diciamo così, alla sequenza ordinaria. E quindi noi abbiamo delle milioni di strumenti che siano in grado innanzitutto di comunicare, cioè descrivere, dire ok, questo è il flusso di lavorazione, questo è il diagramma che lo rappresenta e permettere la comunicazione all'interno del team di lavoro di sviluppo, permettere la documentazione di come funziona il processo, permette la comunicazione, l'interazione con eventuali gruppi esterni che dovessero realizzare parti, complementare parti del sistema, eccetera, eccetera. Eh? Quindi, come sempre, i nostri diagrammi sono strumenti progettuali che hanno lo scopo principale di descrivere un sistema una, un, o un insieme di funzionalità e, in alcuni casi, anche di prescrivere un conto è una descrizione che racconta come stanno le cose come vorremmo che spesso le cose un conto è una prescrizione che di fatto diventa una base contrattuale su cui si dice guarda che io voglio che faccia così quindi ti, ti prescrivo, ti obbligo diciamo così contrattualmente a fare queste cose quindi diventa una specifica anche del sistema noi non arriveremo in molti casi a livello di specifica perché una specifica dettagliata deve avere appunto tutti i dettagli eh, quindi ci occuperemo di più dell'aspetto descrittivo, ma semplicemente andando avanti col dettaglio, creando dei diagrammi sempre più dettagliati più, più precisi, si arriva proprio a livello appunto prescrittivo se di specifica eh, rispetto eh, eventualmente a una implementazione fatta da qualcun altro ecco c'è un altro aspetto che noi non potremo che però diciamo, in ambito professionale può essere molto utile è che tipo di Notazione uso, se andate a prendere i vari libri di descrizione dei processi o di ingegneria del software, ve la raccontano dal punto di vista storico di moltissime notazioni diverse, però alcune sono cosiddette formali, altre invece sono solamente artefatti grafici. Cioè, la differenza tra un linguaggio puramente grafico e un linguaggio formale che abbia una controparte grafica, perché noi stiamo facendo dei diagrammi, è il fatto che i linguaggi formali hanno la possibilità in più di essere, ad esempio, eseguiti, simulati. O addirittura, in alcuni casi, si può generare del codice che svolga da solo, generare il codice eseguibile, che svolga da solo quella funzionalità. Quindi questo è il vantaggio di usare, ad esempio, notazioni basate su ML, nel caso specifico gli activity diagram, sono basati su un modello formale, un logico-matematico, che si risale, diciamo così, indietro di probabilmente 40 anni, che si chiama reti di petri, che di fatto eh, ha tutta la semantica di esecuzione, quindi dà le regole esatte, diciamo così, matematiche formali, di che cosa deve succedere se il modello è disegnato in quel modo lì. Allora, noi appunto non faremo la parte esecutiva, la parte simulativa, ma sappiamo che per certi tipi di modellazione questo può essere non solamente un ausilio nella fase di descrizione e documentazione, ma anche poi nella fase di realizzazione. Uno, perché posso simulare il sistema con appositi simulatori e vedere che cosa succede, quindi verificare che io l'abbia progettato correttamente, e due, perché poi chi implementa il sistema a volte può esportare dal modello già direttamente delle porzioni di codice in alcuni casi o delle, eh, diciamo così, dei file di specifica per strumenti poi di esecuzione. Nel caso dei processi di business eh, esistono dei motori eh, di, di business process execution proprio che sono in grado poi di coordinare l'attività dei vari servizi. Ma prima di, di parlarne di questa cosa è meglio magari capire un po' meglio di che cos'è questo modello di processo, così riusciamo poi dopo magari a commentarlo capendo un po' meglio qual è il vantaggio di, queste, di questi aspetti. Eh, vabbè, questo è quello che avevamo detto. La notazione formale può diventare eseguibile, ovviamente a patto che abbia tutte le informazioni e tutti i dettagli che servono. Nella fase iniziale di specifica, che è quella in cui lavoreremo apertamente noi, su, useremo una notazione formale, ma la useremo in modo semi-formale, nel senso che non ci obbligheremo a, a indicare tutti i dettagli nella sintassi corretta, ma ci accontenteremo di avere una descrizione che sia precisa e comprensibile. Il fatto che non sia formale non vuol dire che sia fatta all'acqua di rose, e che sia ambigua, vuol dire che è precisa, ma che, diciamo così destinatario della nostra descrizione è un umano che è in grado di leggere capire ragionandoci. La descrizione formale in più è leggibile anche da una macchina che è in grado di capire quello scritto e quindi devo averlo scritto con una sintassi molto più rigida e con un livello di dettaglio molto maggiore. Quindi questo è il, eh, il livello a cui lo avremo noi. Ehm, vabbè, qui ci sono alcuni esempi di formali che sono utilizzati, questo BPL Business Process Execution Language è proprio uno di queste notazioni formali che è eseguibile, ci sono proprio dei simulatori, delle librerie, molti, molti sistemi informativi complessi, i processi vengono proprio gestiti da un motore di questo genere, per cui tu disegni quello che deve succedere e poi il, il sistema informativo ha un modulino che è in grado di interfare questi disegni e lanciare direttamente le funzionalità. Poi ci sono diciamo, i sistemi i linguaggi un pochino più vecchi. Ma veniamo a bomba sul nostro activity diagram. Quindi l'activity diagram è il nome del tipo di rappresentazione che noi usiamo per fare modello di processo. Ehm, cosa rappresento in questi activity diagram? Vabbè, lo dice il nome, rappresento l'attività, le attività. Le quindi mentre in un class diagram il componente principale del nostro disegno era la classe, poi avevo le proprietà, poi avevo le relazioni, eccetera, ma il diagramma era fatto di classi essenzialmente, in un activity diagram non è una sorpresa che sia fatto di attività, di activity. Attività sono di fatto un passo del processo no? di senso compiuto, un passo in cui avviene una certa cosa, ad esempio non so, spedisco l'ordine, invio la fattura, registro l'acquisto, poi dipende dal livello di dettaglio di quello che stiamo facendo, stampo il libro. No? Eh, una attività di tipo, dicevo, di senso compiuto, di tipo quasi sempre atomico, nel senso che una volta che è iniziata deve, deve finire, no? eh, o viene eseguita o non viene eseguita, sono attività semplici. In certo senso. Poi vedremo più avanti come si fanno a creare e definire le attività complesse, le quali a loro volta siano divise in più sottopassi. Ma per ora pensiamo un'attività semplice, un'azione che viene fatta oppure non fatta. Non può essere fatta a metà, non può essere fatta male. Eh? Um, queste attività sono intrecciate tra di loro secondo delle regole. Regole di dipendenza, regole di eh, o ordinamento. Non basta che io dica, immaginatevi, eh, non so, una ricetta di cucina particolarmente elaborata, che è fatta di vari punti, di vari passaggi, di varie attività da svolgere. Ecco, queste attività però non le possiamo svolgere alla rinfusa o in ordine alfabetico. Le dobbiamo svolgere secondo una, bela, una ben precisa sequenza e non sempre è solo una sequenza no? perché molte ricette dice poi a parte fate questo e poi a parte fate quest'altro poi dopo a un certo punto le metterete, le metterete insieme quindi c'è la sequenza ma c'è anche il parallelo si portano avanti più cose in parallelo e queste sono le regole eh, attraverso le quali noi possiamo descrivere in quale relazione logica e temporale logica nel senso di questo deve venire prima dell'altro temporale, nel senso di quale diciamo così, ordinamento sequenziale dobbiamo dare, tra le attività. Poi vedremo una delle estensioni possibili, che sarà interessante perché ci prepara al passaggio successivo, che potrebbe essere ridotto, è quello di poter indicare delle responsabilità, cioè quell'attività lì chi la fa, chi è responsabile di svolgere quell'attività, allora, nei sistemi più complessi, dove ho vari, li chiameremo attori, quindi vari, vari persone, vari reparti, vari gruppi, che devono collaborare no, nell'esecuzione di un processo, eh, allora è importante capire che questa attività deve essere svolta dal gruppo 1 piuttosto che dal gruppo 2. Mm? Questo eh, ci fa una, una, una notazione molto semplice per poterla rappresentare. Eh, nel caso specifico dell'Activity Diagram vabbè, eh, lo usiamo per rappresentare il flusso no, di un processo. È una cosa che un po' può ricordare i diagrammi di flusso che facevamo nel primo anno no, quando imparavamo a strutturare un algoritmo. In realtà questo è un livello per fortuna più astratto, più generale perché non siamo qua interessati ad andare a vedere l'IF o il ciclo, eccetera, ma andiamo a vedere la, la visione di insieme dei vari macro blocchi, delle varie funzioni. E con la possibilità, cosa che non facevamo minimamente a livello di algoritmi, di, di curso, con la possibilità di rappresentare anche processi di tipo parallelo, quindi cose che avvengono in parallelo in porzioni diverse dell'azienda, magari o in porzioni diverse del sistema informativo, che avvengono e che possono avvenire in parallelo. Adesso vediamo i dettagli. Allora, partiamo uno a uno dalle varie notazioni. La più semplice è quella della singola azione o attività che rappresenta un'attività, un task o un'operazione, sto leggendo, che viene svolta o da un umano o da una funzione organizzativa dell'azienda qui è indicato, è indicato un umano come se fosse una persona singola, ma magari in realtà è una funzione organizzativa dell'azienda, un ufficio, un servizio, oppure dal sistema informativo. Chiaro che poi dovremmo sapere che cosa fanno umani e che cosa fa il sistema informativo, ma lo rappresentiamo nello stesso modo, nel senso che a un certo punto è necessario che Tizio faccia questa cosa, o che il sistema informativo faccia quest'altra cosa, per poter andare avanti, per poter procedere. Ad esempio qui ci sono due esempi, ricevi un ordine oppure invia l'informazione sul conto da debitare presumibilmente. Queste sono attività, come dicevo prima, atomiche, no? singole operazioni, poi per carità, il che vorrà dire magari che il del sistema informativo saranno mille righe di codice perché devi tener conto di tutta la sicurezza, gli account, i numeri, la validazione, e possiamo inventarti ciò che vogliamo oppure può impiegare tre minuti di tempo oppure due giornate di lavoro qui non è specificato l'importante è che sia chiaro a chi legge ovviamente perché qui abbiamo detto il nostro obiettivo principale è la descrizione, la comunicazione che sia chiaro a chi legge di che cosa si tratta in questo blocco, in questa fase poi come sempre la comprensione è più facile quando uno ha il diagramma completo delle varie fasi che si susseguono quindi invece a seguire anche dal punto di vista logico piuttosto che da un singolo blocco da solo che richiederebbe di essere spiegato meglio, nel senso che il contesto normalmente aiuta a comprendere i singoli elementi. Dopodiché ci sono nei diagrammi sempre due nodi speciali che sono l'inizio e la fine, il nodo iniziale e il nodo finale, che sono rappresentati di solito da questi cerchi, cerchi, circoletti, qua nelle slide abbiamo usato gli stessi simboli grafici che trovate nel tool di laboratorio, eh, che però è diciamo il simbolo standard dell'UML, che descrivono da dove inizia quello iniziale, da dove inizia l'esecuzione del processo, quindi il processo parte da qui e dove termina ovviamente l'esecuzione del processo. Quindi quando arrivo al nodo finale vuol dire che il processo è compiuto. Il processo che sto descrivendo in questo activity diagram è compiuto, è finito. Non me ne devo più preoccupare. Um, dal punto di vista formale, e lo useremo anche per capire meglio come funzionano i vari blocchi, gli activity diagram si basano su un concetto di token token o gettone l'esecuzione di un processo okay, vuol dire gettone come gettone del della, della, della no? o delle giostre o gettone immaginatelo come un gettone di plastica no? oppure un segnalino qui nelle slide abbiamo usato il segnalino del monopoli, no? sapete che al monopoli c'è, per arrivare il segnalino c'è la candela, c'è la mela, c'è il, il fiasco, questo qui, eh, che si sposta lungo il diagramma, in realtà vedremo che fa più che spostarsi, può fare delle magie in più che un fiasco normale del monopoli non sa fare. Quindi la, la semantica, cioè il significato del funzionamento dei diagrammi, lo spiegheremo sempre attraverso il nostro fiasco, cioè il nostro gettone, su come questo gettone fluisce attraverso il diagramma. E ovviamente quando il gettone, il token, il segnalino, attraverserà o si poserà su, una, su un task, su un'attività, significa che quell'attività li viene a svolgere il gettone abbandonerà l'attività e potrà proseguire e andare avanti quando quell'attività lì è stata compiuta. E poi dove andrà avanti dipenderà da come saranno fatte le connessioni che dirigeremo. Allora, il gettone bisogna innanzitutto crearlo, e il nodo che crea il gettone nei diagrammi dell'attività è proprio il nodo iniziale. Quindi lo scopo nella vita del nodo iniziale è quello di creare un nuovo token e metterlo in circolazione. Quindi voi immaginate, ok, questa attività, bisogna eseguire questa attività. Allora, vado a cercare la vendita iniziale e ci piazzo sopra, ci aschetto, il giacchetto, col segnalino che ho scelto. Dopodiché, questo segnalino prosegue il suo percorso secondo le regole che adesso impariamo a descrivere, le regole di, di attraversamento. Quando si posa su un'attività bisogna fare quell'attività lì. No, un po' come Monopoli, quando arrivi sugli imprevisti devi prendere la carta, leggere, fare quello che devi fare, quando l'hai fatto puoi proseguire. Okay, lì è un gioco più giocatore, è più complicato, qui invece c'è un giocatore solo, quindi è più semplice. Poi, quindi questo gettone se ne va in giro il diagramma dell'attività seguendo le connessioni, le frecce che disegneremo di fatto, a un certo punto questo gettone può arrivare al nodo finale. E il fatto che il gettone arrivi al nodo finale significa che l'esecuzione dell'attività di questa parte del processo è terminata e quindi il token e i gettoni viene distrutto, scompare, quindi questo getto qua è un distruttore di gettoni in realtà quel gettone e tutti gli altri gettoni che sono stati creati all'interno di questo diagram, poi vediamo come si fanno fare gli altri e questo è, è un po' come avere un diagramma di flusso e seguire col ditino dove sto andando avanti no? quando imparavamo a fare i cicli for e cose del genere in realtà qui è un pochino più complicato perché ci sono molti modi molti costrutti Grafici, ma che poi hanno un significato formale, attraverso i quali si possono organizzare le varie attività. La sequenza, la divisione parallela, la sincronizzazione, la scelta esclusiva, la fusione, e non parleremo di scelta multipla perché il programma, il tool asta non lo non supporta, quindi è inutile citarlo, ma non è essenziale, il fatto per la modellazione. È una scorciatoia che, che è, diciamo così, non è indispensabile per poter modellare i processi. Ma questi sono gli elementi del linguaggio, la sintassi che possiamo usare. Allora, la più semplice modalità di organizzazione dell'attività, ovviamente, è la sequenza. Faccio una cosa, dopo ne faccio un'altra, dopo ne faccio un'altra ancora un'azione in un processo viene abilitata, cioè può essere eseguita, può iniziare ad essere eseguita solo dopo che l'azione precedente è stata conclusa. L'azione logica prima dopo. Eh, non c'è scritto che la nuova azione viene eseguita quando quella precedente è terminata. C'è scritto che la nuova azione non può cominciare fino a quando quella precedente se non è detto che poi quella nuova cominci perché magari ci sono altri motivi per cui non, non è ancora pronta per cominciare sta ancora aspettando altre cose ma di sicuro non può cominciare prima che quella precedente sia conclusa e questo vabbè, ci dà un ordine di esecuzione lineare sequenziale per cui questo semplice activity diagram ci racconta processo, ho fatto le due azioni, la prima azione è quella di ricevere un ordine e la seconda azione è quella di inviare l'informazione sul conto. Posso parlare di prima e di seconda perché queste sono strettamente ordinate, prima, prima azione e seconda azione. Prima non lo potevo dire, prima erano separate. Adesso ho una regola. La regola dice che l'azione send account information non può cominciare prima che l'azione receive order sia terminata. Quindi questa deve avvenire prima di quest'altra. E che questa azione in realtà può cominciare non appena l'activity o il processo viene avviato, perché è direttamente collegata al nodo iniziale. E poi l'altra cosa che posso dire è che al termine di questa altra azione, send account information, termina tutto il processo, perché ovviamente una volta che il token esce da qua va a finire nel trita token, no? finale, nel distruttore di token. Quindi, come leggiamo questo? Eh, lo leggiamo sempre immaginandoci il nostro segnalino che quando il processo viene attivato parte dal nodo iniziale e poi segue le frecce in questo caso dal punto di vista grafico la sequenza, il costruttore sequenza non è altro che una freccia e quindi nel nord iniziale non viene fatto nulla se non creare il token dopodiché il segnalino, il token si sposta cadendo lungo le frecce fino alla prima attività a questo punto dice, il token dice guarda questa attività adesso, questa azione si può attivare. Quindi qualcuno, chi è responsabile di fare questa cosa, sappia che può cominciare a farlo. E il token sarà lì fino a quando quel qualcuno responsabile di compiere questa azione non l'abbia completata. Quindi se il sistema è informativo chiama una funzione che deve fare certe cose, poi quando questa funzione ritorna, ok, so che ho finito un umano che deve fare certe cose eh, aspetto che lui finisca di farle e poi in qualche modo comunichi al sistema informativo al gestione del workflow che ha finito questo comunicare che ha finito spesso si concretizza lo vediamo poi dopo anche come rappresentarlo ma cominciamo a prenderlo in mente spesso si concretizza con una trasmissione di un'informazione. se cioè, ho finito di ricevere l'ordine allora il fatto che io abbia ricevuto l'ordine significa che ho l'ordine in mano che sia un pezzo di carta o che sia una, tabella, una riga di una tabella del database o dei dati o delle informazioni che rappresentano l'ordine che ho appena ricevuto. Allora come fa il sistema a sapere che ho finito di ricevere l'ordine? È il fatto che ho, ho i dati presenti, che quei dati sono compatti, sono disponibili e possono essere usati per andare avanti. Ah, questo è un livello di dettaglio in più che impareremo ad aggiungere a questo diagramma che ci permette di capire come faccio a sapere se un'azione è terminata oppure no. È cioè Il fatto che i dati che essa doveva elaborare sono stati prodotti. Quindi, supponiamo che questo ordine sia stato ricevuto e quindi in qualche modo il token sa che questa attività è completata, allora il token può cadere lungo la forza di gravità che è rappresentata ovviamente dalle frecce. Quindi se le frecce vanno in su, la forza di gravità andrà in su. È un token molto obbediente alle frecce. Quindi, quello che dicevamo all'inizio, questa attività può essere iniziata perché quella precedente è stata terminata. Questo è il significato di sequenza. Anche qua possono metterci un microsecondo oppure sei mesi, ma il mio token sta fermo qua fino a quando non avrò l'informazione che questa azione è stata completata. A questo punto il token esce e segue le frecce dove lo portano. In questo caso lo portano nel nodo finale e quindi il token viene distrutto il processo è terminato. È il modo più semplice di mettere insieme le operazioni, in ordine sequenziale. Io userò un ordine sequenziale quando c'è un motivo logico per cui questa seconda azione non possa essere compiuta finché non ho compiuto la prima. Non... Non è un mettere in ordine per perché mi fa comodo metterli così. E li metto in ordine perché non avrebbe senso cominciare la seconda finché la prima non è compiuta, perché mancano dei pezzi, mancano dei dati. Non c'è tutto ciò che serve alla seconda per poter partire. Allora li metto in sequenza. Se io dovessi apparecchiare un tavolo e dicessi metti i piatti, metti i bicchieri sul tavolo non c'è motivo per cui l'una debba venire prima della seconda o viceversa, a meno che vuoi, qualcuno voglia delle psicose particolari, no? ci tiene proprio. Mentre invece, devo dire, metti la tovaglia e metti i piatti, dal punto di vista logico la tovaglia va messa prima dei piatti, non ha senso mettere i piatti e poi metterci la tovaglia sopra. E metterla sopra è un risultato ancora più difficile. Quindi dobbiamo sempre chiederti, c'è un motivo logico naturale, strutturale, di processo, che fa sì che questa seconda azione non possa cominciare finché la prima non è completata? Se sì, li descrivo come sequenza. Se no, non c'è motivo per cui debbano essere eseguiti in sequenza. Potrebbero essere eseguiti in un ordine Allora in questo caso usiamo un altro costrutto di rappresentazione che prende il nome di parallel split, o divisione parallela. Adesso fare attenzione a come lo interpretiamo. Questo costrutto lo possiamo usare per due motivi, in due casi. O quando descriviamo che ci sono delle azioni che possono essere svolte in parallelo, Okay. oppure quando descriviamo che ci sono delle azioni che magari verranno svolte prima una e poi l'altra perché magari la persona che deve svolgere la stessa lui non è che può fare due cose ma non mi importa in che ordine vengano svolte l'importante è che vengano fatte tutte prima o poi quindi mi dà la potenzialità di svolgerle in parallelo ma non l'ordine di svolgere in parallelo possono anche essere svolte in in sequenza, anzi ciò che sto dicendo in realtà è che ciò che mi importa è che queste attività vengano fatte tutte. In che ordine vengono fatte? Non lo specifico. Quindi riesci a farle in parallelo? Falle in parallelo. Riesci a farle uno per volta? Falle uno per volta. Le fai uno per volta, va al contrario? Va bene lo stesso. L'importante è che a un certo punto le abbia fatte tutte. La notazione grafica è la stessa, perché sono due interpretazioni diverse nostre, ma dal punto di vista logico ciò che stiamo dicendo è lo stesso. Voglio che queste cose vengano fatte, non mi interessa in che ordine. Non mi serve saperlo, non mi serve specificarlo. Allora questo si indica graficamente con questo segno di barretta, questa sbarra qui orizzontale che prende il nome vabbè, il nome corretto appunto è di split oppure a volte di fork fork come forchetta perché come vedete a un certo punto una cosa si divide in due si biforca la usiamo anche in italiano quindi questo dice svolgi l'azione ricevi ordine solo dopo che è stata compiuta l'azione di ricevi ordine prosegui fatemi dire per verità in parallelo, facendo altre due azioni, esegui l'ordine e invia le informazioni sul conto, quindi sul, sul pagamento. Quindi da una parte l'ordine va eseguito, quindi bisognerà preparare il materiale, imballarlo, spedirlo eccetera, dall'altra invece si va avanti con, eh, con tutte le informazioni per poter pagare il corrispettivo all'ordine ricevuto. ma queste due questa è un'operazione amministrativa, questa è un'operazione diciamo, più di tipo di produzione, più produttiva, è bene che partano entrambe insieme, no? Che partano, non, non, dico che si... non, è, non, non sto dicendo che questa informazione magari cioè che il cliente deve pagare prima che l'ordine sia eseguito o dopo. Sto dicendo cominciamo a fare questo e cominciamo a fare quest'altro. Non c'è motivo per cui Send Account Information debba aspettare che l'ordine sia pronto, per poter partire, così come non c'è motivo di aspettare che tutta la parte amministrativa sia a posto prima di cominciare a preparare l'ordine. Ma decideremo poi dopo se cominciare subito o cominciare dopo, in che ordine farlo, ma per il momento non c'è motivo di vincolarli in un ordine oppure nell'altro. E quindi io dico che possono essere svolte entrambe in un ordine arbitrario, eventualmente anche in parallelo. Okay? Questo è ciò che dice lo split. E come si comporta? Eh, si chiama anche fork, appunto. Come si comporta dal punto di vista del token? Eh, la, il fork è un moltiplicatore di token. La barretta del fork moltiplica i token che gli entrano dentro. Entra un token e ne escono due. Quindi proviamo a leggere questo diagramma dal punto di vista della semantica. Parto dal nodo iniziale, come prima, dal nodo iniziale cado direttamente nella prima attività, la prima azione, do il tempo necessario finché questa azione si svolga, a un certo punto questa azione è completata. L azione completata significa che il token esce, secondo le frecce, e questa volta incontra un fork. Non si ferma, si è fermata l'animazione solo perché potessi parlarci sopra, ma dal punto di vista dell'esecuzione del processo il fork non è un'azione che deve essere svolta, semplicemente dice che da questo momento in avanti il token viene duplicato, duplicato, triplicato, quadruplicato in funzione di quante frecce escono da quel fork, quindi viene generato un nuovo token per ciascuna delle frecce del fork e ciascuno prosegue per la propria strada. Ehi, chi è che ha i token? Qua. Questi non si sono fermati. Ciascuno per sempre la propria strada cosa vuol dire? Vuol dire che questo token andrà ad abilitare l'esecuzione di questa azione, l'altro token andrà ad abilitare l'esecuzione dell'altra azione. Quindi io avrò a un certo punto, qui, fate finta che siano fermati, avrò a un certo punto due azioni contemporaneamente. Non vuol dire che può Non vuol dire che sono obbligato a iniziarle adesso. E quindi queste due azioni, a seconda poi di come realizzeremo il sistema, potranno essere svolte veramente in parallelo, per cui mentre qualcuno lavora di qui, qualcun altro lavora di là, oppure potranno essere volte prima l'una, poi l'altra, o viceversa, poi un pezzo di qua, un pezzo di là, non, non... facciano ciò che vogliono, purché a un certo punto, beh, non purché, e a un certo punto entrambe termineranno e questo token potrà andare avanti. Ok? Quindi in questo caso queste due azioni, se facciamo l'esempio della tovaglia, significa che per apparecchiare il tavolo devo prima mettere la tovaglia, poi fork, metti i piatti, metti i bicchieri, metti le posate, che sono operazioni che possono essere svolte una dopo l'altra in qualunque ordine, oppure in parallelo metto un piatto, una posata, un bicchiere, a seconda di come mi viene. No? E quindi di fatto il sistema informativo si biforca in questo caso, si triforca, si n forkid, in molti luoghi diversi ciascuno dei quali ha un token e quindi ciascuno dei quali può lavorare può fare delle cose a volte però anzi quasi sempre a un certo punto dopo che ho paralizzato le cose mi interessa chiedermi ok ma a questo punto avete finito tutti? cioè devo avere a un certo punto un punto di si chiama sincronizzazione in cui vado a verificare che le varie attività parallele o non parallele, ma sequenziali con un ordine arbitrario, siano effettivamente terminate tutte. Cioè che tutte abbiano liberato il proprio token. Allora, a un certo punto avrò un punto, un casello, no? un punto di raccolta di questi token che dicono ok, io ho ordinato quattro token. Vediamo se mi sono arrivati tutti e quattro, perché se mi sono arrivati solamente tre, vuol dire che un'attività da qualche parte sta ancora lavorando e non è ancora finita. Quindi quando io voglio aspettare che le varie attività parallele siano terminate prima di poter, parallele o in ordine arbit sequenziale arbitrario, lo ripeto sempre perché sono le due possibili interpretazioni dello stesso costrutto, se voglio aspettare che tutte le attività parallele siano terminate, prima di poter continuare a fare altro quindi aspettare che il tavolo sia effettivamente apparecchiato prima di so, chiamare gli ospiti o finalmente sedersi ecco questo si indica con un costrutto grafico che è uguale a quello del, dello sped o del fork che dir si voglia c'è sempre una barretta dove però a differenza della dello split in cui entrava una freccia e ne uscivano molte qui ne entrano molte e ne esce una sola quindi questa barretta è una barretta che di attesa è uno sbarramento per cui quando arriva un token da questa parte arriva ed aspetta quando arriva il token da questa seconda parte arriva ed eventualmente aspetta quando ci sono tutti i token in attesa in questo caso quando ce ne sono due in attesa posso andare avanti. Distruggo i token in eccesso e vado avanti con uno solo, perché c'è solo una freccia qua sotto. Quindi, di fatto, il primo che arriva aspetta, quando arriva l'ultimo si continua. Quando arriva l'ultimo si buttano via tutti i token e si riparte con uno solo, tranquillo, in modo sequenziale. Quindi l'avevamo chiamato quello per dividerlo split oppure fork questo per riunire si chiama punto di sincronizzazione oppure join fork e join di solito sono fork di forca join riunisce riuniamo tutti i flussi paralleli e da qui in avanti continuiamo in modo sequenziale avendo resincronizzato tutte le attività quindi in questo caso se vogliamo vedere cosa succede sempre con il nostro segnalino noi Pensiamo che a un certo punto questa attività venga completata e quindi il suo token relativo viene liberato e arriva fino a qui, ma non può proseguire, perché questa è una barra di sincronizzazione e potrà proseguire solamente quando avrà tanti token in ingresso quante sono le frecce entranti, in questo caso le frecce sono due e quindi dovrò aspettare, ho un token solo in attesa, quindi quello deve stare fermo, non può, non può ancora proseguire. Quindi, a differenza dello split, che non fa mai fermare i token, quindi arriva, si duplica ed esce, il join fa fermare il token fino a quando non ne ha un numero sufficiente. Quindi, a un certo punto, adesso noi non sappiamo cosa c'era nella metà superiore del disegno, quindi in che ordine arrivano questi token, ma a un certo punto, da quest'altra azione, viene liberato il token perché quest'altra azione è conclusa, allora finalmente adesso ho due token in ingresso, una barra di sincronizzazione tra due flussi diversi, allora la barra si libera, si sblocca, questi due token vengono distrutti entrambi, o fusi insieme, dipende come preferite visualizzarvelo, e ne prosegue uno solo, da questo, in avanti, da questo punto in avanti questo singolo prosegue, scenderà close order order, eccetera. Mm? Qui c'è un punto di attesa che tutti siano pronti. Quindi dopo che ho finito di apparecchiare il tavolo, allora posso, ne so, dicevo, chiamare gli ospiti oppure servire il cibo, no? Magari prima chiamiamo gli ospiti e poi serviamo il cibo dopo. Quindi questi sono i due costrutti di base. Poi c'è il terzo, costrutto di base, che è l'alternativa, la scelta, l'IF, per capirci, in cui il processo può proseguire lungo strade diverse a seconda che si sia verificato una qualche condizione. Il tizio ha pagato o non ha pagato? Ho rotto il bicchiere oppure no? Mentre preparavo il tavolo. Allora, da quando in avanti proseguo in un modo diverso. Allora, l'attività, cioè, so, il cliente nuovo non è nuovo. Allora, se un cliente è nuovo dovrò inserire il cliente in una grafica. Se il cliente invece è già un cliente esistente, questo lo salto perché ho già tutti i dati che mi servono. Per farla di e quindi ci sono azioni che vanno fatte solo se certe cose sono successe prima e sono dipendenti dai, dai dati che mi sono trovato a disposizione. Non lo posso prevedere a priori. Quando arriva un nuovo ordine non posso prevedere a priori che il cliente sia nuovo. Beh, o è nuovo, o no. Ma me ne accorgo solo dopo che il cliente mi ha dato i dati. Che l'ordine è arrivato, allora vado a leggere chi è il cliente. Quindi sono percorsi alternativi che dovrò eh, valutare dinamicamente. Quando arrivo lì decido. Allora, questo lo posso fare con una notazione simile a quella di diagramma di flusso che è il rombo all'interno della quale scelgo le condizioni. Poi la notazione è leggermente diversa nel senso che anziché scrivere come facciamo in diagramma di flusso la condizione dentro al rombo e poi scrivere vero o falso oppure sì no sui rami uscenti il rombo è un rombo e basta e invece la condizione secondo la quale procedere da un lato oppure dall'altro, o dall'altro ancora, nessuno limita a due le uscite del rombo, in questo caso, eh, sulle varie uscite viene indicata la condizione secondo la quale devo scegliere di passare da quella parte. Queste condizioni prendono il nome tecnicamente di guardia una guardia è una condizione logica, una condizione booleana che sta di guardia a quella freccia, se questa condizione è falsa quella, la guardia non ti fa passare se invece la condizione è vera la guardia ti fa passare quindi dici io sono arrivato a un certo punto e proseguirò da, a sinistra o a destra a seconda di quale guardia trovo vera in questo caso quick order è un ordine veloce rapido urgente o no? E questo come faccio a saperlo guardando questo diagramma? Lo saprò andando ad analizzare l'ordine che ho ricevuto. Ci sarà un campo, ci sarà una casellina che dice urgente. Allora, questo qui order è una guardia che descrive il fatto che l'ordine che è stato ricevuto e che quindi era stato preparato in precedenza mi arriva da sopra, abbia quella caratteristica. Ecco, dal punto di vista logico, progettuale, facciamo sempre attenzione che quando scriviamo una condizione, dobbiamo essere certi che nelle attività precedenti io abbia raccolto le informazioni necessarie a poter dire se quella cosa è vera oppure no. No, perché sennò questo diventa proprio un errore logico, progettuale, il diagramma. tipo come faccio a decidere se, se in realtà quell'informazione non ce l'ho ancora? Cioè, se l'informazione fosse... Che ne so, l'utente eh, è, è moroso. Cioè, ha già fatto ordini e non me li ha pagati. Questo A questo punto non lo posso sapere. Perché lo saprei solamente dopo che ho, sono andato a vedere le informazioni sul conto, quindi le informazioni amministrative a questo punto del diagramma non so ancora se ho appena ricevuto l'ordine dovrei analizzare il cliente quindi sarebbe sbagliato mettere una scelta di questo genere no. una scelta del tipo è un buon pagatore o non è un buon pagatore la posso mettere solamente a valle di un blocco che mi faccia l'analisi del cliente da quel punto di vista quindi qualcuno che mi dica se lo è o non è un buon pagatore in questo caso è un campo più semplice perché è un'informazione a proposito dell'ordine Se noi avessimo il modello concettuale, quindi il diagramma delle classi, sviluppato in parallelo al modello di processo, nel diagramma concettuale avremmo sicuramente una classe che si chiama ordine e questa classe dovrà avere una proprietà che si chiama quick. Allora qui potrei essere addirittura più esplicito dicendo order.quick uguale true, se voglio essere proprio più formale. Adesso poi noi, come dicevamo, il nostro scopo è quello di, di, di, di descrivere, quindi non ci, non ci formalizziamo sulla sintassi, ma sui contenuti sì, nel senso che se poi nel vostro modello concettuale non c'è un oggetto che si chiama ordine, una classe che si chiama ordine, o se questa classe non ha un campo che si chiama quick e scrivete questo c'è qualcosa che non va i no? diagrammi devono essere coerenti tra di loro le varie viste sul sistema informativo la vista statica, concettuale la vista dinamica di processo devono essere coerenti tra di loro ok? in questo caso la seconda, per la seconda guardia ho usato una scorciatoia che anziché scrivere order, not quick order o quello del genere ho messo semplicemente un else che ovviamente sottinteso la condizione opposta eh, nel caso in cui abbia vabbè, non abbia un else oppure abbia più di due uscite devo fare attenzione che delle guardie non possono mai essercene più di una attiva cioè questa è una scelta vado dalla prima strada alla seconda la terza alla quarta vado nell'unica strada la guardia mi dice di sì ma deve essere unica quindi queste varie condizioni di guardia in uscita dal rombo devo scriverle in modo che esattamente una sia reale e tutte le altre siano false non è possibile trovarsi di fronte a guardia guardie chiuse. Cosa faccio? voglio di farmi lì perché non posso più andare avanti così come non è possibile trovarsi di fronte a un video in cui entrambe le frate mi dicono vieni di qua è una scelta scegli tra una tra tante alternative quindi almeno una deve esserci e solo una deve esserci okay? questo dipende da noi come scriviamo le guardie le frecce non hanno un ordine non hanno un ordine di lettura cioè, se noi descrivessimo questo in codice in C o in Java scriveremmo if guardia 1 else if guardia 1 In questo caso ho un ordine di valutazione delle guardie nel codice. Vado a vedere la guardia 1 solo se la guardia 1 è falsa, vado a vedere la guardia 2. Solo se la 1 e la 2 sono false entrambe vado a vedere la guardia 3. Ecco, qua nel diagramma non c'è un meccanismo del genere, perché non c'è una prima, o una seconda freccia. In, eh? Sono tutti, fa parte del disegno. Eh? Quindi essere, dobbiamo essere noi a scrivere... Condizioni. quindi se vogliamo scrivere una condizione eh, l'ordine rapido, ok, poi un'altra condizione, se un'altra condizione fosse l'utente è un utente privilegiato, un utente frequente, un utente preferito, non potrei avere queste due uscite, ordine rapido e utente preferito, perché cosa succede se un utente preferito fa un ordine rapido, avrei allora, due uscite co contemporaneamente abilitate? Dovrei dire magari ordine veloce, prima uscita, seconda uscita, utente preferito ma ordine non veloce, terza uscita, RF. altrimenti, e l'elf in questo caso sarebbe l'utente non preferito e l'ordine non veloce. Ricordo un pochino le tabelline di verità che facevamo al primo anno, in cui si scrive la funzioncina e bisogna vedere che le funzioni fossero due o due disgiunte, no? Ok, poi dal punto di vista dell'esecuzione è più semplice da capire dello split, ovviamente, perché semplicemente fa deviare il token da una parte o dall'altra, avendo avuto noi cura, l'abbiamo discusso fino adesso, che di guardie abilitate ce ne fosse esattamente una sola. Quindi, il token arriva, entra nel rombo, pensa un attimo, Dice, ma da che parte, qual è vera di queste guardie? È vera questa e quindi mi sposto da questa parte. E poi, vabbè, finito questo, continuo. Okay? Quindi anche, anche il rombo è un'attività non bloccante, non si ferma qui. Okay? Si ferma nel tempo minimo indispensabile per chiedersi quale delle guardie che ho in uscita mi dà via libera? Cioè rappresenta una condizione booleana vera? e poi prosegue per quella strada. Okay? Ecco, anche qui nel caso della scelta c'è il blocco analogo per ricongiungere i rami della scelta. No? Allora se faccio questo oppure quell'altro, e poi comunque prosegue in un certo modo. No? la graffa chiusa dell'IF che eh, a un certo punto dice vabbè, finiamo le due alternative qualunque delle due alternative abbiamo svolto finora adesso proseguiamo in un modo unico quindi è un punto di convergenza a differenza del join che è un punto di convergenza di uno split di due strade parallele questo si chiama merge punto di fusione che è la convergenza di due strade altre due o più strade alternative eh, di fatto è quasi diciamo così, un artefatto grafico, perché non fa nulla questo blocco qua. Non fa sincronizzazione, non fa attesa, non fa nessun controllo. Arriva il token e lo lascia passare. Semplicemente ha più strade di ingresso. Con il simbolo per indicare il merge è di nuovo un rombo che richiama la scelta, quindi la choice e merge sono i due eh, blocchi. Una scelta la riconosco dal fatto che ha una freccia entrante e più frecce uscite, ciascuna con la sua guardia, più frecce uscenti, ciascuna con la sua guardia. Il punto di merge, di fusione, di riunione dei percorsi lo riconosco perché ha più frecce entranti e una sola uscente. Qui non c'è guardia, non c'è sincronizzazione, non c'è attesa, semplicemente se arriva un token da questa parte, sinistra, lo fa scendere, se invece il token arriva da destra, lo fa scendere. Tanto ne arriverà uno solo, dei due. Quindi serve solamente per riunire più frecce diverse, più percorsi diversi, in un unico percorso che da, da ora in avanti continua solo lui. Quindi il, il token che arriva al blocco di merge, indipendentemente dal lato da cui arrivi, poi prosegue. Quindi qui stiamo rifacendo la fase di scelta che avevamo già visto prima, e poi vediamo cosa succede dopo, questo arriva a un blocco di merge e lo fa proseguire. Ci serve per, per ricongiungere i vari blocchi, sapendo che blocchi alternativi, eh, non posso chiudere con un merge, uno split precedente, perché se lo facessi il primo token che arriva continua ad andare avanti, ma ci sarebbero ancora altri token in giro. Non, non, non avendo una sincronizzazione qua, non li devo spezzare. Allora, noi li abbiamo visti a coppie, perché di solito ha senso costruirli a coppie. No, questi Lo eh, split col suo join, il fork col suo join, e la scelta col suo merge. Con la scelta multibase cioè, non, non, non citiamo perché. Ecco, questo è un esempio di... Eh, un diagramma di attività un pochino più complesso che parla insieme alle cose che abbiamo già visto. Vediamo che c'è l'inizio e la fine. Questo è un diagramma completo, eh? quello che abbiamo visto finora è solamente dei frammenti. Inizio e fine. Ho una, diciamo così, sequenza di tre parti. La prima parte è, è l'azione ricevi l'ordine, la seconda parte, se vogliamo, tutto questo bloccone qua in mezzo, che è tra il fork e il join, e la terza parte è questa. Quindi fa in sequenza tre cose, receive order, poi un marasma e dopo fa close order, chiude l'ordine. Questo è il comportamento sequenziale. Poi, nella parte centrale, quindi dopo aver ricevuto l'ordine, qui c'è uno split che dice che lui svolge in parallelo oppure in un ordine non specificato due sottoattività se possiamo chiamarle così quella di sinistra che esegui l'ordine poi a seconda che l'ordine sia veloce o no consegnano con, con, con corriere espresso oppure con corriere normale, con normale quindi immaginatevi un token che esce di qua esegui l'ordine, quindi prepara l'ordine, arriva qui o prosegue a sinistra, poi va nel merge e poi si accoda qua in attesa, oppure arrivato qui prosegue a destra, va in normal delivery, fa il normal delivery, scende sotto, buca il merge, passa attraverso, arriva qui e si accoda al punto di sincronizzazione. Quindi, di questo token che è uscito di qua fa uno di questi due percorsi e poi si accoda qua sotto il token che esce a destra invece ha una vita più semplice perché semplicemente entrerà in questo send account information poi in sequenza receive payment perché ho mandato al cliente il conto su cui versare aspetto che lui paghi quando avrà pagato si libera questo token e arriverà qua, diciamo anche lui in attesa. Poi in realtà uno dei due sarà in attesa, il primo che arriva ovviamente si mette in attesa, il secondo che arriva sblocca tutto, non attende più, e quando arrivano entrambi, quindi vuol dire che l'ordine è stato consegnato, o perlomeno spedito, perché qui non so se sia stato consegnato all'utente. Io faccio la delivery, mando la spedizione, spero che arrivi in questo diagramma a questa attività non c'è nessun punto che dovrebbe esserci magari qua sotto che dice controlla che sia arrivato oppure ricevi l'informazione che sia arrivato non c'è quindi non, non possiamo dire è, è arrivato possiamo dire l'ho spedito poi ci fidiamo che arrivi l'ho spedito e mi hanno pagato quindi io ho spedito l'ordine e il cliente mi ha pagato. Queste sono le due cose che sono successe. Quando sono successe entrambe queste cose, questo blocco di sincronizzazione mi permette di andare avanti e di chiudere l'ordine. E quindi poi dopo terminare il processo. Quindi è un po' una, se vogliamo, generalizzazione dei diagrammi di flusso con una notazione leggermente diversa, ma molto più espressiva, molto più, il fatto di avere le cose in parallelo ci permette di fare le cose molto più.. Ehm, complesse di quanto non potessimo fare con un diagramma di flusso. E poi, poiché siamo a livello descrittivo, piuttosto che a livello cioè, implementativo, non ci dobbiamo perdere in tutti i dettagli delle variabiline, degli incrementi, eccetera. No? Descriviamo che cosa succede e le relazioni logiche sono le cose che devono succedere. Io questo processo sono riuscito a descriverlo in un modo abbastanza semplice, diciamo, spero, ragionando un blocco per volta. Di qui succede questo, di, cui là, di là succede quell'altro, quando sono finite le cose. Perché sono riuscito a farlo? Perché è ordinato, in un certo senso. È un, è un diagramma una che possiamo chiamare un diagramma strutturato. Il Diagramma strutturato, così come già per i diagrammi di flusso strutturati, è quando io posso identificare dei blocchi annidati tra di loro secondo regole ben precise. E le regole sono che ad ogni fork deve esserci un join e ad ogni scelta deve esserci un merge. E si devono corrispondere. Quindi se io ho fatto una scelta, devo chiudere questa scelta. Se prima della scelta avevo fatto un fork, beh, dovrò chiudere la scelta prima di chiudere il fork, in modo che le cose siano inscatolate bene una dentro l'altra. Allora, così posso aspettare a partire dalle cose avere dei blocchi se notate se io prendo un blocco da qui a qui sto prendendo un blocco che ha una freccia che entra e una che esce poi dentro c'è delle, ram delle ramificazioni ma posso tagliarlo così se voglio se lo taglio qui prima e dopo il fork join prima del fork e dopo il join ho anche io un blocco che ha una freccia che entra e una che esce Modo. è più facile parlarne, descriverlo, capirlo a blocchi. E dove blocco è una cosa che ha un punto di ingresso e una punta di uscita, è un punto di uscita. Se è già una cosa che ha tre punti di ingresso e due di uscita, è difficile descrivere che cosa fa, perché dipende da dove arrivi, dipende da dove uscirai, eccetera. Non ha senso tagliarlo così. Allora, quando è possibile... Cerchiamo sempre di, quando è possibile, non sempre è possibile, cerchiamo sempre di disegnare le attività che siano il più possibile strutturate. Perché è più chiaro, si sbaglia di meno, ci incarniamo di meno noi. Una cosa strutturata è facile perché la puoi ragionare a pezzettini. Una cosa non strutturata non la puoi ragionare a pezzettini, la devi ingoiare per in un colpo. Eh, non è detto che riesca tu a capirla tutta. Cioè noi stessi rischiamo di fare degli errori di modellazione perché abbiamo qualcosa di più contorto di, di quanto siamo in grado di capire e quindi magari il diagramma, il processo avrà dei comportamenti diversi da quelli che ci aspettiamo, perché non siamo riusciti a comprenderli tutti. Eh? L'altra eh, diciamo chiave di modellazione è, chiediamoci sempre, se stiamo facendo un diagramma o prescrittivo, come dicevamo prima. Quindi il nostro obiettivo principale è, diciamo sempre il punto di partenza, è sempre costruire qualcosa di descrittivo. Cioè, diciamo come funzionano le cose, come funzionano adesso o come vorremmo che funzionassero. Descriviamo il processo che c'è. Eh, un diagramma prescrittivo invece mi dice come, specifica più nel merito, più nel dettaglio, come vogliamo che le cose debbano funzionare nel futuro. Allora questo è uno strumento più progettuale, cioè, se voglio costruire un sistema informativo che faccia certe cose, allora devo dare una descrizione prescrittiva che dica esattamente che comportamenti deve avere il sistema informativo mentre la modellazione descrittiva può descrivere un processo magari che avviene anche senza sistema informativo non mi interessa oppure che avviene con l'aiuto di un sistema informativo già esistente c'è uno strumento più generale che ragiona proprio sui processi su che cosa succede in azienda sul flusso di informazione Beh, sul sistema informativo che ha o non ha una parte informatica ma il sistema informativo è come le informazioni girano in azienda, possa anche su carta. Questo lo possiamo descrivere con un modello descrittivo. È chiaro che se invece stiamo parlando della parte software che deve implementare una parte di queste funzionalità, dobbiamo essere più prescrittivi, più precisi, avere le variabili, avere i nomi, avere le, le, diciamo così, ehm, i nomi di oggetti anziché delle descrizioni a parole. Per questo senso, no? Ma questo per fortuna noi, non, per fortuna no, ma in questo corso non ci occupiamo della parte di progettazione, questo livello qui per fortuna non ci interessa, che però è quello che permetterebbe già, ad esempio, la simulazione. Cioè, questi gettoncini che abbiamo visto spostarsi, noi li abbiamo spostati a mano, a mente. E beh, con queste regole però un tour automatico potrebbe spostare il gettone, non ha problemi. Il problema è che un tool automatico può spostare il gettone, ma immaginate di avervi un rombo, e beh, questo tour automatico deve riuscire a capire qual è la guardia vera o falsa. Allora lo puoi fare solamente se tu hai scritto delle, porzioni, delle espressioni in un linguaggio, non se hai scritto in italiano. No? Quindi è legato il livello di dettaglio dell'attività che stiamo creando con lo scopo che se è un uso descrittivo va bene così, se è un uso invece già più progettuale, allora magari voglio anche poter fare simulazione, poter anche fare dei controlli, eh, allora ho, ho bisogno di scendere a un livello più formale. Ecco, questa nota è un po' quello che avevamo già detto dall'inizio. Eh, evitare, ove possibile, vincoli non necessari. Ok, vincoli sono ad esempio, cioè non mettere mai un punto, ci potrebbe fare un parallelo, non mettere mai un punto di sincronizzazione quando le cose in realtà potrebbero andare avanti ancora in parallelo e quindi non le devo riunire. E, essenzialmente sono questi i vincoli, perché poi sul discorso delle scelte, se la scelta la faccio è perché è necessaria, se non vado a fare una scelta quando in realtà poi è indifferente andare di qua oppure andare di là, non, non viene neppure da farlo. Questo è il, se vogliamo, il linguaggio base per descrivere no, questi processi. Eh, io andrei ancora un pochino avanti, oggi poi concludiamo domani, a vedere alcuni arricchimenti di questo linguaggio che non modificano la struttura di base, eh? nel senso che la struttura di base è sempre quella, sequenze, parallelo o scelta. Questi sono i, i tre costrutti principali. Queste che sono state chiamate caratteristiche aggiuntive, aggiungono dettagli, aggiungono informazioni. Accorderemo che sono informazioni che ne abbiamo anche già citate, parlandone prima, no? parlandone prima. che sarebbe tanto comodo qui poter dire questo. Allora, la, ehm, la prima cosa che affrontiamo è l'interazione tra il sistema informativo e il mondo esterno. Ma diciamo, ma qui possiamo andare avanti quando mi arriva l'ordine, o quando la messa è stata consegnata, oppure quando è stato fatto quel controllo. ricevuta dell'informazione da fuori, dall'esterno, da un utente, da chi ha fatto il controllo, da chi mi manda l'ordine. Il sistema informativo non sempre può andare avanti da solo, a volte si deve fermare perché dice ok, io però a questo punto per andare avanti ho bisogno di un'informazione in più, che non ho. Allora, questo viene modellato attraverso un meccanismo di segnali o eventi, cioè di messaggi che vengono scambiati tra il sistema informativo e il resto del mondo. O oh, il resto del mondo potrebbe anche essere un altro sistema informativo, un altro activity diagram con cui il mio activity diagram che sto facendo deve far lavorare scambiandosi delle informazioni però è qualcosa di esterno al processo corrente. Allora, il segnale più semplice, beh, qui il modello qua grafico è, era, ricorda che il sistema informativo, che qui indichiamo come nuvoletta, cioè ciò che c'è dentro, comunica col mondo esterno, e qui è stato disegnato il mappamondo, come, per ricordarci il mondo. Allora, il ehm, tipo di segnale di evento esterno più semplice che possiamo immaginare è il passare del tempo. Eh, finora abbiamo detto, ma io sono in un'attività qui dentro, quando svolgo questa azione eh, ci metterò un certo tempo a farla. Dicevo, potrebbe essere un millisecondo, potrebbe essere dieci giorni. Non è specificato. Quindi non sto specificando il tempo necessario per liberare il token quando sono entrato in questa azione ci mette il tempo che ci vuole se però voglio legarmi in un qualche modo al tempo vero posso usare questo simbolo qui che è una sorta di azione predefinita a forma di Cressidra in questo caso di solito lo schieno in modo in questo caso è usato in modo sequenziale quindi dopo aver fatto questo svolgo questa attività e poi svolgo quell'altra questa Cressidra mi serve per indicare un tempo reale in caso dice, aspetta 5 minuti. È un tempo vero, un tempo di orologio, deve essere cronometrato. Non è un tempo che dipende da quanto è veloce il sistema informativo a lavorare, o da quanto è veloce il computer, o da quanto è veloce l'operatore. No, è un tempo di orologio che voglio che sia quello. Metto in forno e aspetta 5 minuti. In altri tipi di processi potrei dire aspetta fino alle ore 18, cioè questa crescita la posso usare sia sì in senso relativo, aspetta un certo intervallo di tempo da quando sei arrivato, oppure aspetta fino a quando non si raggiunge un certo giorno, il primo del mese, l'ultimo del mese, le ore 18, le ore 9.30, l'ora precisa, quindi le XX e 0,0 minuti, potrebbe essere 3, 0,0, le 4,0,0, 5:00 descrivo una condizione temporale che sia vincolata al tempo reale che può essere sia un tempo relativo relativo a quando sono entrato quindi un'attesa sia un tempo assoluto quindi una certa ora un certo giorno, un certo momento della giornata in cui voglio che si sblocchi l'attività fino a quel momento può star fermo perché non deve succedere nulla quindi tengo l'attività vera, viva veglia, il token c'è, ma è lì fermo per un certo tempo. Questo dicevo, è, è, il, è il tipo di evento più semplice. Poi ci sono anche invece eventi più complessi che derivano dallo scambio di informazioni con l'esterno, sempre col mondo esterno che è disegnato qua. Eh, questa qua è una ricetta per, per fare la pasta asciutta direi, almeno il primo pezzo, dice metti l'acqua, c'è il fuoco sotto la pentola che ha l'acqua, aggiungi il sale e poi aspetta. Posso dire aspetta quanto? Aspetta due minuti, aspetta cinque, dipende dal fuoco che ho, se sono in montagna, se sono a il tempo di, di cottura è diverso, perché cambia la pressione atmosferica. E non posso dare un tempo, ma posso dire aspetta finché non succeda una certa cosa. Finché qualcuno dall'esterno non mi dice che l'acqua sta bollendo. Indico comunque, sì, il movimento si indica con questo diagramma, cioè con questo rettangolo con la, mm, la freccia entrante, no? è stato trafitto da sinistra da questa freccia. Questo vuol dire evento entrante, o segnale entrante in ingresso, cioè proveniente dall'esterno che mi dice questo. Ho ricevuto dall'esterno questa informazione. Quindi questo è un l'attività bloccante, quando il token arriva qui, sta fermo, fino a quando dall'esterno, chi, qualcuno, una temperatura oppure l'utente che ha visto, non mi dice guarda che l'acqua bolle. Qualcuno dall'esterno dice al processo guarda che l'acqua bolle. Allora a questo punto il processo lo sa e può continuare. In questo caso quello che ho descritto dell'acqua che bolle è un segnale nudo, senza informazione associata, è un evento puro. È successa questa cosa, l'acqua bolla. In altri casi uno potrebbe avere invece un segnale parametrico con dei dati associati. È arrivato un cliente, è arrivato un ospite, è arrivato un appuntamento e associato a questo c'è il nome e il cognome di chi è arrivato magari. L'evento è che è arrivato qualcuno. Ma associato all'evento ci sono dei dati, delle informazioni, c'è cioè un oggetto del nostro modello concettuale che è arrivato insieme all'evento. Quindi ci sono i due aspetti, c'è cioè quello temporale, il fatto che il verificarsi dell'evento mi sblocca l'esecuzione, mi permette di andare avanti, se no devo aspettare. E poi a volte associato all'evento ci sono dei dati che mi posso incamerare, incorporare e poi potrò usare dopo, che fanno parte del del payload del segnale, in un certo senso. Quindi in questo caso questo nostro token rimane in attesa qua fino a quando no, non troviamo un punto. Qualcuno dice che l'acqua bolle, una volta che questa informazione è stata trasmessa al sistema informativo, il processo, il token viene liberato. E da questo momento in avanti è possibile aggiungere la pasta, possibilmente più prima che dopo per evitare che, che evapore tutta l'acqua. La cosa analoga, ma complementare, invece è l'invio di un segnale all'esterno. Cioè a un certo punto il sistema informativo informa qualcun altro, all'esterno che una certa cosa è manda, diciamo se non specifichiamo altro, lo manda in brocca, lo manda a tutti, lo manda a tutti quelli che sono interessati a riceverlo. Che può essere semplicemente anche qua un evento nudo, cioè l'informazione che quella cosa è avvenuta, oppure un segnale che ha una sua informazione associata. Quindi ad esempio in questo caso fa vedere il processo di invio di una mail e quindi raccogli gli indirizzi, scrivi il messaggio, clicca su send e informa che la mail è stata spedita. Dopodiché chiudi pure il programma di posta. Questo manda fuori un evento che qualcun altro raccoglierà presumibilmente, cioè, non è che lo dico perché ho voglia di parlare e metto un'informazione che magari andrà a sbloccare un'altra attività, un'altra parte del mio processo che è bloccata su questo quindi questo è un meccanismo di comunicazione tra processi che permette di fare una sincronizzazione molto più ampia la sincronizzazione fatta col fork e join cioè è una sincronizzazione interna al processo, fine mentre lo scambio di messaggi è la sincronizzazione è tra attività molto grandi tra di loro, che però in qualche modo, come sempre in un'azienda, sono interlacciate, interrelate tra di loro. Quindi una dipende dall'altra in qualche modo. Una dipende dallo stato di avanzamento dell'altra, per esempio. Ecco, a differenza della ricezione del segnale, l'invio del segnale non comporta un'attesa. Cioè arrivo qui, dico che ci sono arrivate quel segnale Quindi tutti questi costrutti che abbiamo visto, gli unici che bloccano, sono il punto di sincronizzazione, il join, che deve aspettare che arrivino tutti i token, sono la clessidra, cioè il tempo, e sono la ricezione di un segnale. che Mi fermo lì fino a quando non arriva quell'informazione. In tutti gli altri casi il token può proseguire tranquillamente, e chiaramente quando mi trovo dentro un'azione devo eseguire l'azione, quindi il token aspetta che l'azione sia conclusa ma per il resto questo non blocca l'esecuzione. Ecco, vediamo solo questo esempio, ancora, poi ci fermiamo, che mette insieme, questo è un, po è un processo possibile di prenotazione, in cui il processo parte, io prenoto un biglietto e poi invio la prenotazione che ho fatto tipicamente all'ente che me la dovrà gestire e me la dovrà confermare dopodiché possono succedere due cose o mi arriva la conferma della registrazione oppure non mi arriva e dopo un po' l'annullo, decido di annullarla. Quindi io vorrei prenotare questa cosa, non so ancora se il posto c'è, mando la, la richiesta, o mi arriva la conferma e allora compro il biglietto, o non mi arriva la conferma e allora annullo, annullo la prenotazione, perché tanto non mi è arrivata né la conferma né la smentita, in questo caso potrebbe esserci anche la smentita, ma non c'è in questo processo. E quindi non arrivandomi nulla, dopo un po' smetto di stare in attesa e annullo. Allora, cosa succede? Qui abbiamo un, un fork che, dopo che ho inviato la prenotazione, mi genera due token, entrambi fermi. Quello di sinistra rimane fermo sull'attesa del segnale di conferma. Quindi fin quando non arrivo il segnale di conferma, sulla sinistra c'è un token che rimane lì. Il token di destra invece lo mando a fermarsi sulla class idra che implica un ritardo di 48 ore. Quindi quel token stava fermo per 48 ore. Uno dei due prima o poi si sblocca, prima dell'altro uno e due, si sbloccherà prima dell'altro. Se arriva prima la conferma della prenotazione, si sblocca prima il token di sinistra e quindi confermo l'acquisto del biglietto e termino il processo. Qui non c'è neanche un join e poi ragioniamo perché non c'è. Ma in ogni caso, alla fine del processo, la fine del processo distrugge tutti i token, non solo quello che è arrivato lì. Eh? Quindi il fatto che un token arrivi alla fine del processo distrugge anche l'altro che era fermo sulla clessida. Perché termina il processo, e quindi tutti i token associati al processo. Se invece la conferma della prenotazione tarda ad arrivare e sono passate 48 ore, la clessida lascia andare il suo token. A questo punto io farò una annulla, un annullamento della prenotazione e poi anche qua chiudo il processo e chiudo il processo mi va a distruggere ovviamente anche l'altro token che era qua in attesa. Non ha più senso che stia in attesa perché ormai questa prenotazione l'ho annullata. Okay? Quindi sono attese, i sistemi informativi poi passano la loro vita in attesa, la maggior parte del tempo, in attesa che succeda qualcosa, che l'utente metta dei dati, che qualcun altro mandi un ordine, che la maggior parte del tempo i sistemi informativi lo fanno in blocchi di questo genere. Aspettiamo che capiti qualcosa, poi quando capita si danno da fare per ovviamente elaborare. L'ultimo commento, eh, perché non c'è un join qua sotto? Sono dimenticato di disegnarlo. Non io, lo le slide. Ci Siamo dimenticati di disegnarlo? Immaginiamo un po' cosa succederebbe se ci fosse un blocco di join. Succederebbe che ad esempio quando si sblocca il token di sinistra, conferma della prenotazione, sì, va bene. Compra il biglietto, ok. E mi fermerei qua? in attesa che passassero le 48 ore perché nel, nel blocco di join io mi fermo fin quando non sono arrivati tutti i token che avevo a sua volta diviso nel blocco di forza e sarebbe sbagliato sarebbe sbagliato sia perché a questo punto passate le 48 ore vado in un blocco che in un'azione che cerca di cancellare una prontazione che in realtà ho già pagato non ha senso e due perché mai devo aspettare lo scoccare delle 48 ore quando ormai la cosa l'ha già conclusa entro un'ora. Quindi c'è un ritardo in debito, è brutto, e, ma poi soprattutto c'è un'azione che non ha più senso compiere. E idem se andassi dall'altra parte, eh, qui annullo la prenotazione e poi però rimango in dopo aver annullato la prenotazione, continuerai a rimanere in attesa che arrivi la conferma alla prenotazione che ormai è stata annullata e non arriverà mai. Ok? Quindi in questo caso io ho lanciato due esecuzioni parallele ben sapendo che una sola delle due sarebbe arrivata a termine e l'altra l'avrei fatta morire. L'avrei e quindi non ho il join che mi dice devono terminare tutte no, l'ho costruito proprio perché ne termini uno solo in questo caso il diagramma non strutturato un pochino più complicato da capire dobbiamo ragionarci più no? con più attenzione perché non è strutturato ma perché manca il join allora, e allora capita che il comportamento di un token da qualche parte fa sparire il token dall'altra parte vedete che quando i diagrammi sono non strutturati le interdipendenze tra le varie parti del diagramma diventano più complicate da gestire che non una cosa più ordinata, più strutturata però in questo caso serviva a modellarlo così era necessario modellarlo così proprio per distruggere un flusso di esecuzione quando questo non aveva più senso e quale dei due devo distruggere? non lo so prima perché dipende da quanto tempo ci mette ad arrivare a questa conferma e come faccio a saperlo a priori quindi io a priori mi fido e poi da questa parte ci metto quello che in gergo si chiama watchdog, no? watchdog sarebbe un cane da guardia, qualche cosa che dopo un certo tempo dica senti, se non hai finito butta via tutto, o resetta o riparti o cancella. No? Per evitare di rimanere fermo, perché il rischio di questo è che uno rimanga fermo per 12 anni su questa reservation confirmation, quando per qualche motivo questa conferma non arriva mai. Ok? Allora qua io mi fermerei. Poi domani riprendiamo le altre cose e vediamo qualche esempio in modo da prepararci per la settimana prossima. Facciamo il solito quarto d'ora generoso di intervallo. <coughs>